Presidente, eccomi qua, allora eh, il nostro voto ovviamente sarà, sarà favorevole perché come ho detto nel mio intervento in discussione questa è una, una delibera importantissima, cruciale per dare un impulso, dare il via libera ovviamente alla, eh, alla realizzazione di parchi eh, che poi in definitiva insomma, eh, non sono parchi ma saranno eh, de, del, dei polmoni verdi insomma, molto estesi, come ho sottolineato parliamo di 36, ettari insomma, di, ehm, di verde, perciò insomma, di, di, un, eh, di una parte molto estesa ovviamente di Roma che vedrà coinvolta la, la realizzazione ecco, di, di parchi e di, e, e di, come dire, di biodiversità, insomma, un ecosistema che finalmente si va a, a, a tutelare e si va a preservare. Eh, i cittadini attendono da 15 anni perciò su questo ovviamente non si può attendere e quello che però ci siamo prefissati è quello appunto di creare una cabina di regia più che un tavolo tecnico con la cittadinanza con tutti i comitati attivi che sono sul territorio da tanti anni lottando ovviamente su, eh, sul parco della Serenissima, sul parco eh, lineare Roma-Est insomma eh, perciò eh, il, nostro, il nostro impegno sarà quello insomma di continuare ad iniziare soprattutto un lavoro eh, all'interno delle commissioni competenti di coinvolgimento eh, sui progetti e sulle eh, realizzazioni che ovviamente eh, andremo a fare su, uh, su quel quadrante. Sul parco della Serenissia nello specifico abbiamo già un progetto, ovviamente una base di progetto all'interno del Dipartimento Ambiente, cosa che ovviamente andremo poi a sviscerare, come appunto ho affermato insomma con i cittadini e con i, con i comitati attivi. Perciò, ecco, Sottolineo e, e di nuovo ovviamente eh, confermo il voto favorevole della maggioranza e rinnovo appunto il, il ringraziamento all'assessore eh, Calabrese, all'assessore eh, Fiorini e anche all'assessore eh, Meleo appunto per l'impegno eh, che hanno ovviamente posto su questa eh, attività e su questa delibera. Grazie Presidente.